Ciao a tutte e a tutti, nuovo video, chiacchiericcio, premetto una cosa, se, se vedete che guardo giù è perché con un altro telefono ho registrato un altro video, ebbene sì, ho registrato un video, chiacchiericcio, e un altro lo sto registrando adesso, speriamo bene, perché è l'ennesima volta che provo a registrare un altro video, sempre sull'iPhone 7 e eh, non me lo esporta, non capisco il perché non me lo esporta quindi sto guardando in giù per questo motivo seconda cosa sto provando a registrare questo video che crescio nell'attesa che eh, eh, posso farne altri ancora di video eh, poi un'altra cosa che devo dire allora aspettate un attimo un secondino solo faccio tutto in diretta eh. il filmato è stato esportato nella libreria delle foto nelle rivedere foto ecco qua ecco bene ci sarà un video vedete anche voi ne siete testimoni anche voi ecco qua si sì, non si vedrà mai però ve lo dico io ok non capisco perché è così è così scuro però vabbè e adesso in diretta con voi lo carico e lo programmo se riesco, non è detto, non so perché ho il vizio di dire se riesco, comunque vabbè non importa allora, dov'è che era? a ah, questo dovrebbe essere sì, scusate se faccio una voce moscia ma se faccio una, vo una voce moscia ma eh, sto concentrata su quello che sto facendo Ok, l'ho pubblicato, l'ho registrato, cioè scusate, lo sto caricando. Sono un po', um, come devo dire, distratta, quello che sto facendo. Vabbè, un video un po' sconclusionato, sto facendo comunque niente. Allora, eh, oggi è un video che cricia dove vi parlo un po' di tutti di più. Sì, dovrei, eh, ovviamente. Eh, come dire? chiudere la luce perché sono entro le zanzare, ma le zanzare non entrano perché la, la finestra è chiusa però boh magari poi entrano dopo quando la vado a riaprire e non è voglia vabbè e niente dunque dunque dunque mi volevo toccare, ma anche oggi non me mi va boh vabbè. mi truccherò lo stesso alla fine intanto ieri maledetta che non è altro mi appunto una zanzara sì perché vedete che c'è una zanzara una, sì una zanzara una puntura e questa è proprio una zanzara vorrebbe essere come ha fatto a pungermi là? vorrei proprio saperlo come ha fatto a pungermi là boh io mi tolgo gli veramente è una cosa inconcepibile le mie belle occhiaiette yeah. non mi abbandonano mai vabbè No, ehm, non mi piaccio come sono così, vabbè, mi piaccio e eh, non mi piaccio, non lo so neanche io, eh. vabbè, né baffetti né peluria, però vabbè, quello eh. mi detto, è. Voi direte, come mai questo chiede così pronunciate? Non è che andava dormito poco, è perché ho messo, io metto del collirio, no? E quel collirio mi macchia tutte le occhiaie, oddio, sembro un vampiro per non dire altro <ride> già, mm. nulla. adesso per dire tutta mi sa che mi metto un po' di questo qua che sarebbe questa matita qui per smascherare un po' l'effetto bruttino che ho in faccia prendo tanto il mio specchietto e cerco di non fare danni aspettate un secondo qui e sposto il tutto se riesco, e li lì con questo. Se riesco, che palle! Vabbè, e nel frattempo mi acconcio le sopracciglia. Se, se me lo fa fare, sto specchietto. Nulla, oh, cosa da raccontarvi? In questi giorni c'è un caldo impressionante anzi no adesso devo dire la verità si sta bene però tante volte c'è caldo si sì. fa caldissimo come dice come diceva sotto i commenti Ivana Ruggero Quartucce c'è molto caldo si sì, si sì. altro okay. Sapete che sappiate che io i vostri commenti li leggo tutti e mi fa molto piacere leggere i vostri commenti Aspettate che la quadratura qui è storta, non so perché. Ora dovrebbe essere dritta l'inquadratura. Allora. Dunque, un attimo solo e tolto. Allora è riacconciata un pochettino, ma però non voglio dare una bella di questa qui perché non mi piace bene. E mi trucco direttamente con per per per voi perché sanno che se dice prima come si può, come si può come non lo so. Io mi sto tartagliando, perdetemi i vostri so per come sono. Allora, siccome che questa faccia non mi posso vedere perché mi sembra faccia da, non mi dico cosa. una faccia da culo. Perdonatemi la franchezza, ma è così. Sarò una faccia da culo realmente. Ma almeno mi trucco un po'. Avrò una faccia da culo lo stesso. Ma non me ne può freare di meno E mi ritrucco io adesso. Mi trucco con una palette. Se la trovo, un secondo solo. Mi alzo. Dunque, eccomi qua. Allora, mi trucco con questa palette. Qui se non mi cade per terra è troppo. Di Opulence di Zoeva. Ovvero questa qua con il pack tutto floreale vedete qua, eccolo qui e vado ovviamente di eh, cos'è questo con, vabbè, eccettolo voi, questo bluette qui, questo questo qui e ovviamente vado a dare una bella mm, una bella picchiettata al coso all'occhio, oddio mio quanto scrivo Scrive tantissimo, io non credevo <ride> che se, perché, cioè, come si dice, se tu sbatti l'eccesso porti via del prodotto, invece non si l'ho sentito via da un youtuber, no? non, so, non, so, non mi ricordo il nome, ma se butti via l'eccesso è il prodotto sprecato, praticamente non so se è vero quello Adesso che hai detto, praticamente l'ho dato anche io sta cosa qui. tanto per, no, non tanto per per smorzare un po' dei sorti trucchi che faccio, io, che faccio io basta questo era tutto e se il video vi è piaciuto appunto mettete un bel like, io mi riguardo di nuovo mm, non è male dai a parte questa macchina che non so cosa sia però penso che siano le mie occhiaie maledette già cioè, eh, sono già 20 minuti di video aiuto se non di più io vi lascio e se questo video appunto vi è piaciuto sta a voi mettere like oppure dire potete fare di meglio e, e noi ci si vede al prossimo video e siamo qui appunto per migliorare o per eh, che ne so oltre a migliorare a cercare di consigliarci più che altro, consigliarci e vedere un po' di più dove possiamo appunto, ripetisco migliorare, migliorare e, e mh, fare amicizia, questa è l'amicizia, e c'è un'altra cosa ma anche qui ci sono belle amicizie, dipende da quello che scegliete, scusate, che scegliete. E eh, niente ragazzi questo era tutto io vi lascio e vi ringrazio fatemi sapere qua sotto i commenti iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e, e seguitemi su Instagram dove potrò e se riesco a essere più attiva su Instagram ciao, un bacio intanto faccio una foto Ok, ciao, facciamo delle fotine, ciao!